Cosa vuol dire ostracizzare? Anche un eroe delle guerre persiane, della seconda guerra persiana, che aveva permesso ai Greci di vincere contro l'impero persiano, viene allontanato per dieci anni, per dieci lunghi anni. Poi, ironia della sorte, al finire della sua vita, deciderà di trasferirsi presso la corte dell'impero persiano, quell'impero che aveva combattuto e che aveva vinto per i greci. Temistocle, l'eroe della seconda guerra persiana, viene ostracizzato dai suoi concittadini perché dopo la sua vittoria aveva acquisito troppo potere. dieci lunghi anni per impedire che questi prendesse troppo potere e diventasse dittatore. Ostracizzare deriva da ostracon che era il coccio di vaso su cui le persone che diventavano troppo potenti al punto tale da poter diventare dittatori